Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come aumentare gli FPS, boostare gli FPS su Fortnite risolvendo alcune impostazioni grafiche e soprattutto modificando tantissimi dati e comandi nella sua cartella iniziamo prima ad andare nelle impostazioni di Epic Games per risolvere questo problema di grafica quindi andiamo un attimo sul nostro profilo, impostazioni scendiamo fino a giù su Fortnite, Additional Command Line Arguments, questo qua cliccate qua sopra dobbiamo mettere il comando che vi ho lasciato in descrizione quindi prendete quel comando eccolo qua fate copia e inseritelo qua e poi aprite fortnite ora andiamo un attimo nella, nella cartella di fortnite per risolvere un altro errore riguardo sempre ai problemi di apertura grafica e soprattutto anche all'ottimizzazione dello schermo intero. Quindi un attimo che andiamo sui tre puntini. Gestisci. Cartella questa qua. Andiamo un attimo su Fortnite Game. Binaris. Quindi, 64. Scendiamo fino a giù. Fino a trovare questi quattro Fortnite client più il Fortnite launcher. Mostrate le opzioni, proprietà, compatibilità, disabilità e ottimizzazione di schermo intero. Modifica impostazioni di Elevati. Esegui l'overrider, comportamento di ridimensionamento di Elevati. Applicazione, fate OK. Lo stesso lo fate su tutti i client e il Fortnite Launcher. Facciamo applica, una volta fatto ragazzi avviate il PC e ritorniamo un attimo su, sempre su Windows. Facciamo così, tasto Windows più R, ma eccolo qua, per certo, local update, per certo. Andiamo un attimo su Fortnite Game, Config, Windows Client, Game User Settings. Qui ci saranno tantissimi dati da modificare, quindi scendiamo un po' giù, fino a trovare B motion blue, secondo me a voi ci sarà true, quindi mettete tutto falso, quindi fate così, oppure lo scrivete in go, scendiamo fino a giù, fino a trovare questo tipo di risoluzione riguardo alla scalability groups soluzione la distanza non teoloosi quali quality tutto mettete tutto su zero tutto su zero poi frame rate limit a voi qui ci sarà qualche numero io ho messo 0 mettetelo pure voi questo 0 una volta fatto ragazzi Andiamo un attimo su Fortnite, mi raccomando una volta fatto ragazzi dovete salvare questo documento, quindi salvate questo documento, salviamo tutto e poi entriamo un attimo nel gioco per farvi vedere delle impostazioni grafiche migliori per aumentare gli FPS. Quindi ragazzi andiamo un attimo sulle impostazioni riguardo alla risoluzione 3D Se noi abbassiamo tutta la grafica e mettiamo risoluzione 3D 71-75% Vediamo Fortnite più o meno bene, ok? Quindi invece se la modalità di rendering DirectX 11 E mettiamo prestazioni qualità grafiche inferiore Poi dovete riavviare Fortnite Ridurrà tutti gli effetti, ma proprio tutti vi toglierà anche lanti l'antiagliosi, quindi vedrete Fortnite una vera merda, ve lo dico, una vera merda, però ci aiuterà la risoluzione 3D a risolvere questo fatto della grafica. Quello che vi consiglio io, ragazzi, è riguardo allo schermo intero, se avete problemi giocate a 1280x720, ho dovuto metterlo a 1920x1080, se voi giocate a 720 Aumentate la risoluzione 3D a 100%, io adesso la metto a 50% perché vedo benissimo Fortnite e ho dovuto ridurre tutti gli effetti. Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e se il video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale se avete altri problemi riguardo alla grafica, risoluzione 3D e soprattutto come bustare gli FPS chiedete a me. Ci ho fatto anche altri tutorial su Fortnite, quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.